25 maggio 1966 Da due mesi il sottomarino sovietico U-506 è costretto a cambiare continuamente rotta in seguito a imprevisti e guasti tecnici. In plancia si inizia a temere la presenza di un sabotatore. Due figure diametralmente opposte stanno discutendo da ore su chi possa essere il responsabile. Il capitano Kuznetsov, sovietico nato, critico da sempre delle politiche di distensione, è già caduto nel tipico atteggiamento da comunista vecchio stampo. Paranoia totale. Non si fida più di nessuno, tanto meno del suo secondo. Popov, un moderato tanto laccato quanto filo occidentale il cui sogno nel cassetto è possedere una catena di fast food. Timido di natura, teme il contatto visivo e Kutnetsov lo sa e sadicamente si diverte. È già il primo sospettato. Dovresti andare Ivanov? Ivanov. Dopo sei anni di gulag, tre di lavori forzati, cinque stanze in Siberia, nessuno ha ancora capito come abbia fatto a diventare grasso. Deve per forza conoscere un contrabbandiere bravo. Ivanov, Stovolov, Stov, Khrushchev, Kodov. Stop sta Petrov. Petrov. Nato da un soldato italiano stuprato da una contadina russa durante la campagna del 42. Ma a parte questi strani vincoli familiari, è insospettabile. Petrov? Sto Vistvog! Sovegov, Moskva, Stav! Sudovest, Solokov. Sokolov. Dicono sia stato partorito direttamente nel locale Siluri. Passa ore e ore a accarezzare con amore morboso le sue creature. Completamente pazzo, ma ottimo marinaio. Sì, un Sergei, un tempo grande chef del Cremlino. Se non fosse stato per quel pasticcino che quasi uccise un commissario della Repubblica Sovietica, ora non sarebbe certo a cucinare sull'U-506. Odia la marina più della birra analcolica. Scartato tutto l'equipaggio rimaneva solo il timoniere Passivi. Un ragazzo cecino a cui piace portare i jeans e che sa memoria ben due canzoni in inglese Per molto meno suo padre fu condannato a bere un bicchiere al giorno d'acqua pesante di Chernobyl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 Dopo sei mesi di navigazione con un buco nel serbatoio l'ottuso Kuznetsov aveva capito che anche se avesse miracolosamente salvato il battello dall'affondamento non avrebbe avuto abbastanza benzina per tornare in Russia. Non gli restava altra scelta, emergere. Il mio nome è Petrov e quel che non potevano sapere è che era un agente sotto copertura della D.C.C.C.C., democrazia Controcomunista cremonese che conta, il cui obiettivo era catturare il sommergibile sovietico U-506 per copiarne il progetto e costruire una nuova classe di sottomarini, la classe TOTI